la convivenza tra tutti all'interno di questo progetto. È necessario, a volte le regole sono noiose ma altre volte riescono ad essere invece opportunità di migliorare la convivenza e l'organizzazione. E poi c'è un altro gadgettino che è proprio appunto il kit dell'orto con appesa la chiave per entrare dal cancello principale è dal cancello che è su via Maccaferri quindi siete tutti pronti? allora vogliamo consegnare la prima particella la particella numero 9 vicino alla prima cupola geodetica in autocostruzione con bagna Rundo Donuts, è consegnata al centro diurno quindi Rosalba Avvicinatevi, Andrea, Andrea Bruscia, ecco, ecco, Andrea ragazzi, Andrea, Vieni, vai. allora purtroppo non abbiamo abbastanza magliette per tutti noi, però ne abbiamo una simbolica che chiaramente una volta sudata potete, ecco, passarvela una con l'altra. Con tutti noi, con la squadra, quindi Maria, Andrea e tutti i ragazzi, inizieremo, abbiamo già iniziato a fare ogni settimana degli incontri sull'agricoltura, tra l'altro anche Nino, Giuseppe sono già fantastici, anche Domenico, sono, hanno già un'esperienza derivata dai loro genitori, dai loro nonni sull'agricoltura, quindi abbiamo anche visto come ne sanno molto più di, quasi più di Andrea. <ride> Andrea ci ha aiutato finora anche qui tantissimo, ci ha anche negli, negli eventi che abbiamo fatto precedentemente ci ha fatto vedere i suoi prodotti, melanzane bianche, melanzane di Lampedusa, il custode di semenze antiche e quindi è insieme appunto a tutti noi protagonista di questa bella avventura. Io consegnerei a Diego il kit. Ok, e viva la finale, Giada! ne vedremo delle belle poi andiamo avanti ragazzi la particella numero 7 che è questa che è praticamente la seconda e poi vi orientate con questa mappa insomma, indovina un po' di chi è Pietruzzo dietro Yello, tatatarata, tatatarata. Pietro aiello Pietro Iello L'altro è già, cioè noi ci conosciamo già e abbiamo fatto insieme già dei percorsi formativi che abbiamo organizzato ad agosto durante il, il campo per realizzare tutto questo. Pietro, ti consegniamo il kit? Il nero ti piace? Benissimo, delice, ma tu sei già bello in forma che ti spiega. Dai, grande, evviva! Evviva Pietro! Poi andiamo avanti! allora la particella numero la particella numero 5 è da consegnare a Antonino Bua venite venite loro saranno una famiglia molto numerosa giusto? esatto infatti è per questo che vi abbiamo consegnato una delle particelle insieme a quelle del centro diurno più grossa, perché quanti sarete? Mi avete detto 5-6 persone, quindi bisogna darci dentro. La zappa sarà il vostro cuscino su cui dormire, no? Bene, quindi ti consegniamo anche a te il kit dell'ortista. Adesso la lanci, via. No, no, no. no come vuoi, se ti viene comodo la puoi portare a casa, altrimenti te la teniamo e poi ecco una comunicazione di servizio nel mentre, il 25 alle ore 10, alle 17 in poi, fino a che non fa buio, ci vediamo in orto con tutti gli artisti per accordarci sulle questioni più tecniche, cosa fare, cosa non fare, consigli per gli acquisti, per le prime. cioè proprio consigliarci vi Consiglieremo quali azioni praticare innanzitutto. Quindi, faremo questa una volta al mese. Ci incontreremo con tutti gli ortisti per aggiornarci costantemente sulle problematiche, le criticità e dare dei suggerimenti per come meglio coltivare. Ok, quindi il primo appuntamento è il 25, mamme 25, alle ore di, dalle ore 17, qua negli orti. Bene, grande e buon Tonino e un applauso grazie, grazie. grazie di partecipare, essere orgogliosi e fare un po' di gara chi fa l'orto meglio esatto inseriremo <ride> un premio <ride> grande Antonino perfetto allora andiamo avanti mi sa che per la Silvia non è. Eh, ok perfetto allora la particella numero 6 vicino all'acqua è assegnata Silvana Lucifora che dovrebbe esserci qua suo papà a ritirare il premio perché è di turno grande me l'aveva detto Lucio eh, Silvana Lucifora ti si ricordi che la particella è la numero 6 e visto che io non so come il presentimento che lei sarà un po' la guida di questa particella eh? un po' la guida diciamo quindi e mi raccomando, oltre che per sua figlia, sia un po' da guida anche a, tutti, a tutte le persone che non hanno tanta confidenza con l'orto, perché uno degli scopi è proprio quello che chi sa più di altri deve, deve aiuta gli altri a, a migliorare. Quindi è proprio lo scambio di relazioni e di.. Katia ti consegna il kit del, or, del giovane ortista, evviva! E ci vediamo al 25! Andiamo avanti, la particella numero 3 è consegnata Swad Zighidi, Come si pronuncia? Giusta? Swad Zighidi. Tu hai un'esperienza in Tunisia? In, in Tunisia, In Tunisia di Ordo. Quindi potrai anche apportare magari tecniche tecniche mai mai viste si ci può ecco, incrociare rispetto anche a diverse culture quindi diventa proprio una, una grande miscela di esperienze è il tuo sogno è oh, bimba dai tranquillo dai che iniziamo e la... vedrai come vogliamo ammazza oh, e poi in mezzo sei io oh. eh, eh ma figurati bella, eh ma figurati, che bella la vita, che bello, quante belle cose, vedi mi vengono i brividi nei poltacci, andiamo avanti, chi tocca, chi tocca la particella numero due, gigantesca, la particella numero 2, la diamo a Girolamo Conigliaro cioè, Girolamo! Giri! Girolamo! C'era aspetta ah, è andato via è andato via, insieme anche a Giuseppe Di Maggio che si sì, scusa ma aveva il turno al lavoro e è dovuto scappare a cui assegneremo la particella numero 8, oh. esatto la cosa bella di Geroma è che per lui l'orto rappresenta proprio la memoria di quello che è stata la sua infanzia a Palermo, quindi per ognuno ha davvero un significato enorme e sono lieta di assegnare la ultima ma non, import non per importanza a particella a un gruppo di mamme fantastiche di bambini della scuola elementare media di Lampedusa, saranno un gruppo di circa 5 o 6 persone tutte bellissime, che ci daranno dentro per dare ai loro figli del sano cibo, e a voi ve ne consegniamo la particella numero 4, poi comunque appunto il 25 ci vediamo qua ragazzi tutti insieme e ricapitoliamo le cose, vi spiegheremo come funziona l'acqua, tutti invitati, Domenico Semogheni e Domenico, tutti tutti, tutti invitati il 25 okay. eh ma figura che ragazzi andiamoci dentro 25. che è una figata pazzesca okay. grande bene le particelle sono state tutte assegnate ma l'avventura non finisce qui questo è il primo come diceva anche prima, prima fabio è la partenza di un grande è la fine di una preparazione che dà l'inizio a una grande sogno una grande avventura che per tutti noi appunto l'orto simboleggia cose diverse, quindi l'amore che riversiamo in questa operazione sarà per tutti proprio sincero di cuore perché animato da questa, da questa cosa. Questo è il primo terreno, le particelle purtroppo non sono bastate per, dare, per rispondere alle esigenze di tutte le persone che ne hanno fatto richiesta in attesa della conferma per avere un altro terreno a nostra disposizione per realizzare altre particelle che sarà eh, qua dietro, un poco, un poco distante da qua, perché le richieste sono state davvero tantissime e non ce l'aspettavamo neanche noi, quindi una roba fantastica che ci dà la spinta per andare ancora avanti quello che vedremo spuntare nei prossimi mesi, che collaboreremo tutti insieme a realizzare un semenzaio e una compostiera, pure le campane, perfetto, quindi semenzaio e compostiera, insomma ne vedremo delle belle, Rosalba, cosa ti devo dire? Ci mangiamo due dolcetti? E vai! Evviva! Evviva!